Cosa? Ma è tonna di Dio Quel Cristo di un Dio No no no No aspetta un attimo Dai che mi prendi per il culo Lo so che mi prendi per il culo Ti piace fare gli scherzi spero no? Il video dovrebbe uscire domani Io, io sto registrando adesso Un giorno prima neanche C'è un unghia che schifo è qua <susurra> Colasso e benvenuti in questo nuovo video, io sono Netax, no devo togliermi le cuffie Colasso e benvenuti in questo nuovo video, io sono Netax, io sono questo bel signore, guarda che bellino che sono Più bello di quello lì dietro sicuramente, guarda Akbar. Volevo fare un video con qualcuno, però visto che nessuno ha questo cristo di gioco bruttissimo, devo registrarlo, Solo un ratto, buonasera, Così, come va? Tutto bene? Guardi, eh, mi, si vuole iscrivere al mio canale? Si chiama Netax? Va bene, grazie, arrivederci. Salve lei invece, mi, si può iscrivere al mio canale? Ragazzi, questi siete voi. Ciao amici, ciao fan, ciao a tutti, come va? Che belli che siete oggi, veramente. Abbiamo lo sca No! Mori, mori, mori, ok... Salve! Cosa c'era in quel caffè? Parkour? Grazie, arrivederci, arrivederci, buona giornata! Ah! Guarda questa porta! Cioè, tu entri, mattone. Nooooo! Dio Cristo! Oh. Oh, oh. Spostamento rapido. Ferma spostamento rapido. Fabbrica di mapal, perfetto. Livello del nemico 10? Unisciti, vai Ora entreremo con, sicuramente con delle persone che sanno veramente giocare e fare il loro lavoro Sono l'eremita di turno quel giorno Lì c'è un'arma però Vado eh! ah! Arrivo amico Vai grande bro Ok, come non detto, ciao, mi ritiro, ciao Vado io, lo salvo Vado, lo salvo Dai, dai, dai Oh Cristo No Perché, perché? Ma aiutatemi, sono tutti lì a fare nulla Oh uh! Eh no, Dead. Scusa, dov'era? Dov'era? Dov'è? Non lo vedo io Aiutami, please L'aiuto io? Vai, lo aiuto No, Dead. no, no Dio uh, Grande, no. ma Faccio Rambo Ce la faccio Vado ah! Scherzavo, scherzavo No Dead. Madonna Cosa? <ride> Cosa Cristo ha fatto Ragazzi vi è voluto bene Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione a questo video Noi ci vediamo al prossimo video Lasciate un mi piace, un commento, un iscrizione L'ho già detto T Aiuto, amico Io ammasso Ammasso cazzo Oddio l'ho ammazzato Non gli tolgo nulla perché l'aggo Guarda non mi fa sparare Guarda difendi il, il detonatore 0 secondi Però continua la partita Perché? Cos'è sto coso? Sarpa, ho preso una sciarpa, sì! Ma... Giuro, non mi posso muovere! Ah, ok. Ma Dio Cristo, non potevo muovermi! Ero fermo lì, Mobile così! No, lasciatemi stare, dai, brutti! Ciao amico, tutto bene, baciamoci. Ciao. Vai amici miei, ce la possiamo fare. Però prima... Se sexy! Vai amico, sono pronto. Tu sei pronto, sì, io sì, dai. Amici, vi salvo! No. Dio! Andiamo a questo bellissimo incontro con i fan. Sì. Grazie. Getta le armi! Sì, tua madre getta le armi. Usa la console, la sto, us la sto già usando. No, non me ne frega niente, io voglio prendere l'arma. Vai, vai, prendi l'arma, l'arma. Uh... Maschera regolabile Che schifo Tua madre regolabile Scendi Ok Via via via via via via Corri Forrest No te sei brutto Dai non mi piaci Non mi piaci ti ho detto Non essere invadente Mamma mia oh. Bene ragazzi Questo video finisce qua Lasciate un mi piace Un commento Un iscritto, e Noi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi che mi suda come lo schifo e finalmente ho finito di registrare, ciao!